La Costituzione è la legge fondamentale, la legge delle leggi, non è che non si possa modificare tutt'altro, tuttavia la modifica di una legge costituzionale è un meccanismo delicato da trattare con cura, non può essere una maggioranza, unicamente una maggioranza che la cambia, deve esserci il più ampio consenso, la più ampia partecipazione, cosa che non c'è stata con questa tentativo di riforma. La Costituzione è per l'appunto un elemento di delicatezza che è tutta incentrata sul presupposto risparmio i costi. della In realtà i risparmi sono tutti ipotetici. È vero che si risparmia riducendo a 100 i senatori, ma tutta la macchina che sta dietro, tutte le uffici, tutte le strutture che stanno all'interno del Senato non vengono minimamente toccate. I veri costi sono quelli e quelli non possono costituire un risparmio certamente non con questa modifica costituzionale. Per questo votiamo no, per questo Lampi da due anni dall'inizio ha propugnato e propugna ancora la scelta per il no a questa modifica che non risponde alle esigenze vere dei cittadini.